Grazie Presidente, non molti meno perché chiaramente eh, questa mh, proposta di delibera eh, che appunto riguarda il nuovo farmer market di Corviale è stato un lavoro, eh, alla base eh, un lavoro molto importante del Dipartimento Simo, che non è altro che il Dipartimento Lavori Pubblici. Io mi ricordo che con l'assessore Andrea Coia, allora presidente della Commissione Commercio, quante riunioni abbiamo fatto, le commissioni, almeno un paio di quelle che mi ricordo io, una storia che parte dal dicembre 2018 dal municipio 11 infatti che con un atto eh, ci aveva appunto ehm, aveva chiesto all'amministrazione capitolina di eh, riqualificare questo immobile che si trova a Via Mazza Curati appunto nel municipio 11 e mh, sono state tantissime le riunioni perché chiaramente questa variante eh, al, pro, al PRG viene perché la Polizia di Stato, che dovrà avere una sede molto importante eh, per la comunità, molto importante per il territorio, ha proprio richiesto la chiusura che di appena 12 m82, che appunto è importante. Ehm, affinché sia realizzato questo eh, posto di polizia questo ufficio di polizia di Stato quindi c'è un lavoro dietro eh, per quanto riguarda la struttura perché eh, chiaramente per riqualificare questa struttura c'è stato bisogno di un lavoro importantissimo del Dipartimento Simu io qui lo voglio ricordare eh, che è durato di mh, diversi Anni perché eh, insomma, ah, dal 2019 eh, eh, ci siamo messi a lavorare con gli uffici e ehm... Si è arrivato a un progetto di fattibilità ma dopo una conferenza di servizi che è stata, sul quale tutti i soggetti sono stati chiamati a, a portare le loro osservazioni in modo tale che si ha ora un progetto di fattibilità che sia già compiuto, che sia già eh, integro di tutte le sue parti e che quindi non avrà bisogno di ulteriori passaggi. Chiaramente un lavoro in sinergia per questa delibera fatto tra Dipartimento Simo e Dipartimento Urbanistica che proprio trova finalmente l'apice in questa proposta che spero oggi venga votata da tutti perché il farmer market di Corviale con ufficio postale, farmacia e posto di ufficio di polizia di Stato è importantissima, ripetiamo, per il territorio. Un territorio particolare, un territorio dove eh, appunto c'è della criminalità e che ehm, è stato richiesto dai cittadini stessi. Quindi mh, un importante eh, intervento che aspettano da anni i cittadini. Anche questa è una storia che viene da lontano. Eh? E noi ce ne siamo occupati, ci tengo a dire, praticamente da febbraio 2019. E siamo arrivati quindi a un buon punto e quindi ringrazio sicuramente il, il, gli uffici del Dipartimento Simu ma anche del Dipartimento Pau. Grazie. Grazie